Simo Riccio presenta la vera vita di uno youtuber Un vero youtuber ha sempre una scaletta di idee pronte per nuovi video Tutto molto semplice Eroe 2. Ma qual è Eroe 2? Eroe 2. No. Un vero youtuber ha a disposizione una location completamente dedicata ai video. Per la redazione della relazione. L'argomento è la manga... Ah, ma chiusi! Al prossimo video, ciao! Uff, finito. Vediamo se c'è qualcosa qua da mangiare. Ah. Un vero youtuber ha familiarità con la camera e non sbaglia mai. E vale la pena di. E vale la pena di raccontarla. Ciao, sono Davide, e oggi parleremo della potenza. Di... Ciao, sono Davide, e oggi parleremo della potenza del super canifragilistico sì. ma non stavo registrando un vero youtuber collabora facilmente con qualsiasi altro youtuber ciao ragazzi allora se mi mandate le vostre clip chiudiamo questa collaborazione e io riesco a pubblicare tutto fatemi sapere presto grazie Ah... Uh, c'è nessuno? Un vero youtuber ADORA la fase di editing, fase sia estremamente veloce che priva di errori. youtuber dopo la pubblicazione non è assolutamente interessato a come andrà il suo video. Ma ho visto che ha pubblicato il video, come sta andando? Ma sai, in realtà i numeri e le views non è che mi interessano così tanto. Comunque, se un po' sporcato, riuscireste a prendermi un tovagliolo? Sì, è un No. E ne ho fatto un video tempo fa che vi lascio qua sopra E arrivano i cani Non lo stavo registrando La scadenza per mandare i video a Simo è questa sera Comunque Al prossimo video, ciao! Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e seguitemi Scende